Mai sventati attentati Black Friday Corpi comprati, templari attempati Black Friday I robot sono già assemblati Servite di conseguenza settati Poco assennati Sono tre questi La natura, mentre balli il Dance, riunioni di eminenza in un residence Mille preferenze per il presidente penitenza Evil resident Pesa le lenze, fate la pesca la fossa la lente, la tresca evidente, come chiaro del denaro l'arcano, il capolo lo stampa, fotocopie, canon. Con le dadi tu trancano, con la tuta in raso, camo Se nel caso impravessi tutti i pezzi sotto al naso, ma risolveresti il vaso, dal tempio al castello reintoniamo il diapas, non a caso oggi è Black Friday. Raggiunge al carrello la sacra capra su Amazon, occhi bendati mai sventati, attentati. Black Friday.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 Consuma, consuma e ti consuma la coccia è come una roccia sul mare si scontra Surfando sulla pressa dell'onda Così la bestia s'affronta, E' prima che ti affonda lo affonda, l'affonda la nave Guarda nell'occhio la trave la verità artificiale, veri taffi del male Ave Occhi bendati, mai sventati, attentati Corpi comprati, templari, attrempati i robot sono già assemblati Black Friday